Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore Mon cheris. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolatini Mon cheris, panna fresca, maraschino, amaretto di saronno, tuorli d'uovo e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i cioccolatini, lo zucchero e la panna. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo i bimbi per 10 secondi a velocità 6. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i tuorli. l'amaretto di saronno e il maraschino chiudiamo con il coperchio e il misurino e accendiamo il bimbi per 8 minuti 80 gradi velocità 4 il liquore è pronto lasciamolo raffreddare prima di imbottigliare liquore moncherie grazie e alla prossima ricetta